Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video Oggi scoprirete finalmente, anche se ovviamente lo avrete già letto da titolo A cosa mi servivano uh, quei nomi che vi ho chiesto due video fa Due video fa all'interno delle mie esperienze paranormali Se qualcuno non l'ha visto se lo vado a vedere glielo metto nella scheda Ehm... Uh ho deciso dopo tanto tanto tempo di fare finalmente la sfida lo bombi o lo pasti per chi non la conoscesse eh, vi dico che eh, si tratta di avere una lista di nomi nel mio caso nomi maschili se non vi piacciono i gay potete chiudere il video eh, e per ogni persona dire se questa persona è desiderabile Adesso che ci penso mi sto ricordando che uh, alcuni che avevo scelto non li ho manco guardati Dovrò stoppare il video per vederli ok eh, Vi ho chiesto alcuni nomi me ne sono arrivati un po' non li dirò tutti ve lo dico subito E quindi ne ho scelti un po' fra quelli che mi bomberei volentieri e un po' fra quelli che ahimè Ai voi fate voi non rientrano nei miei gusti Iniziamo vorrei iniziare da, da, dai tre che hanno avuto almeno due preferenze Francesco Renga Francesco Renga devo dire è un bel uomo fortunata Ambra è un bel uomo ha i boccoletti, ha la barba uh, ha i braccialetti che a qualcuno hanno dato tanto fastidio ogni riferimento televisivo è puramente casuale quindi caro Francesco Renga non te ne avrà male ma io se potessi un pensieri neanche qualcosa di più lo farei bombo La, un, altro, un altro personaggio di spettacolo votato è stato Maurizio Costanzo <ride> voi giustamente non potevate immaginare che di che tipo di video si potesse trattare quindi per quanto io possa apprezzare persone mature perché io apprezzo, apprezzo tante persone mature che sono ancora molto bombabili assai Maurizio Costanzo non è il mio tipo quindi scusate scusate ma Maurizio Costanzo lo passo la terza persona che ha avuto più voti è uno youtuber uno youtuber che io fra l'altro seguo pure quindi Nick ti voglio bene perdonami ma chi, chi ha fatto il tuo nome non sapeva di che video si trattasse non t'arrabbiare non t'arrabbiare ma io ti bombo ti bombo molto volentieri ok va bene allora mm, andiamo avanti andiamo avanti io, io metterei anche un altro youtuber sì un altro youtuber che mi avete suggerito è stato Issima91 Allora, per quanto um, è noto a tutti che avremmo, uh, avremmo uh, gusti uguali, praticamente Nel senso che anche, anche lui è gay e ho apprezzato determinati video che ha fatto Come quelli del Minato eccetera. Cree, a parte che è un po' giovincello per i miei gusti Ha uh, un anno meno di me, a me i coetanei non piacciono per lo meno quasi nessuno. E, e poi non lo so, per lo meno in video, lo vedo troppo. Troppo. Troppo di corporatura simile alla mia, peraltro. Quindi corporatura magra Quindi scusa Cristiano, ma ti passo. Guarderai sto video. Poi abbiamo Michelone di Michele e Fabio Aiuto, io, io ve lo dico ragazzi Io, li, io li, ho avvisati, li ho avvisati di questo video Perché eh, Michelone appunto è in coppia con Fabio e Io ho chiesto di dare i nomi a casa Senza dire di capire se si trattasse e Quindi loro sanno di questo video Io glielo manderò e Però mi hanno detto che Potevo farlo partecipare alla challenge, quindi io sarò sincero. Michelone, io ti bombo. <ride> e, e anche se non, se non era previsto, um, voglio anche dire che io mi bomberei anche Fabio. E non per forza in incontri separati. Ok. Detto questo, eh, io direi che possiamo fare qualche altro personaggio perché mi sto veramente divertendo. Mm, voglio andare un attimino a guardarmi un personaggio che non conosco. Ho scoperto che, che canta tramite l'app Smule, però non lo conosco, me lo vado a vedere. Ci vediamo fra un attimo con la risposta. Allora, sono andato a vedere, in effetti Irama è effettivamente un cantautore di cui per inciso non conosco mezza canzone e, Però non è questo il video, per quanto sia un ragazzo con un bel visino della serie non è brutto, non è brutto Però non è il mio tipo, a parte che ha un'area molto giovane, si è capito che a me la gente è eccessivamente giovane, eccessivamente vicina alla mia età non è che faccia molto, molto effetto bomba eh, io lo passo passo di rama passo di rama con tutto il rispetto mm, vediamo un po' a quanto siamo arrivati ah pensavo peggio non vi sto tediando allora non so come mi avevo spento la, la ripresa vabbè molto intelligentemente avevo spento la ripresa e vi eravate persi l'ultima mia analisi estetica eh, Tra i tanti nomi che mi avete dato Era rimasto Cristiano Ronaldo eh, Sono andato a vederlo E per quanto non sia un brutto uomo A me ragazzi mi piace O l'orso Tradotto mh, Uomo barbuto, peloso e panciuto o comunque mh, in generale l'uomo con la barba, con il bel visino, con il bel sorriso come può essere per esempio Francesco Renga che non mi sembra tanto orso però uh, l'ho provato comunque perché ha il suo perché mm. Mm. io cercherò a questo punto di, di fare un montaggio recente magari un pochino più elaborato anche se farà sì che ci vorranno 20.000 anni per, per renderizzare questo video non so come si dice in italiano e spero che questa nuova idea vi abbia divertito spero incrocio le dita per il nuovo hard disk perché prima di questo come, come avrete inteso ci sarà stato un altro video siccome ho nominato più di uno youtuber vi invito ad andare a visitare gli youtuber che ho nominato anche se Isima 91 non credo abbia bisogno della mia pubblicità però c'è Duca Pompi, c'è Michele e Fabio e ci sono queste persone andate a visitarli quindi per oggi niente sponsor se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere i prossimi video vi ringrazio per aver visto fino alla fine, come spero, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!